Ciao Paola. Ciao. Dunque stasera presenti um, qui al Festival Wam un lavoro dal titolo Being and Doing and the Space Between. Mi dicevi prima che è un lavoro che è nato l'anno scorso, se vuoi sì. ci puoi parlare un po' di, di, di sì. come è nato, in realtà poi la domanda specifica era proprio su questo concetto di essere e fare. Eh, a me viene in mente appunto il tema dell'essere eh, relativo al corpo e al movimento come un presentazione di un dato, di qualcosa che è il corpo come dato o il corpo come un dato della realtà mm -hmm. e questo rapporto anche con il fare del corpo, il, il, il fare, eh, di, di, di fare, il generare del corpo. E, se ci puoi dire anche qualcosa come la vedi tu su questo, questo aspetto sì. e questa tensione tu dici in the space between, quindi sì. evochi come dire un, una, uno spazio tra questi due concetti, al giorno d'oggi il tema dello spazio è anche molto centrale. Eh, centrale ecco. Grazie perché questa domanda è, è molto importante, così già un senso generale del lavoro, in effetti è proprio questo, cioè questo che dici tu, being and doing è una performance high specific e, e in quanto tale vive eh, ogni giorno, in ogni posto in cui è ospitata, cambiandosi. Si... È come se per me si costituì, ogni, ogni giorno dallo spazio e space, space between sta a significare non solo lo spazio tra questi due fuochi, ma anche lo spazio effettivamente che mi ospita, che mi regala sempre un pezzo, una visione diversa. E per me questo lavoro si compone quasi da solo come un puzzle. Vive un po' della sua storia e delle sue esperienze. Nasce nel 2018 perché è ospitato da Marinella Senatore nella sua performance che si chiama Protest Form Memory and Celebration e che poi è stato ospitato a Miart, a Milano, a Londra, a Montreal e la settimana prossima sarò a Basilea. Diciamo, come tutte le performance di Marinella, eh, il tema centrale è il tema della resistenza, anche politica. Il mio sottotesto è sempre stato Sartre, e in particolare Essere il nulla. Infatti, dopo Marinella, senatore, il lavoro ha vissuto autonomamente con il titolo di Being and L'Essere il nulla è un libro del 1940, dove sostanzialmente Sartre sostiene come l'uomo sia libero perché dà un senso alle cose alle cose nullificandole nel loro essere neutre e nel loro essere di per sé e quindi questo senso che l'uomo dà poi deve esserne responsabile non possiamo accusare gli oggetti di avere troppo senso perché siamo noi attribuiti quel senso e poi Sartre e mi riferisco alla resistenza politica sostiene come anche ognuno di noi sia responsabile della narrazione della realtà alla quale si aderisce o meno lui dice Ehm, nominando le cose noi le pietrifichiamo uh -huh. per cui il mondo è uno scambio tra scambio lotta tra persone che hanno delle visioni pietrificate diverse e poi dice la frase immensa e cioè che il mondo è uno scambio tra libertà nel senso che è, uno, è una lotta tra, per chi riesce a nominare quindi a dominare il mondo e la realtà del mondo questo era pre-pandemia ti interrompo la... un secondo perché rispetto a Sartre adesso l'hai citato e, e, e non ho avuto il tempo di, di guardare ah, nei miei file nella testa. Eh, però c'era un concetto di Sartre che è molto interessante, molto attuale e che magari si aggancia a quello che stavi per dire, che è il tema dello sguardo, lo sguardo dell'altro, come uno sguardo quasi uh, uh, annichilente, esatto. no? E adesso nullificante. nullificante e, e, è un concetto che mi ha sempre molto. Beh, Sartre, ricordiamocelo toccato. tutti, è colui ah. che nella nausea dice l'inferno sono gli altri. Esatto. Adesso, eh, oggi, adesso... cosa vuol dire dire l'inferno sono gli altri? Da posso finire? Sì, certo, subito. assolutamente. <ride> Dicevo che poi durante la pandemia ah. è arrivata invece un'altra polarità, che è il doing, al posto di, del nulla, mm -hmm. che ha un senso di... appunto elimina questa potenza nullificante dell'uomo a favore di una creare dell'uomo, ma soprattutto be and doing. È il capitolo di un libro che mi ha molto consolato durante la quarantena che si chiama The Wisdom of the Moving Body mm -hmm. di Linda Hartley, che è un manuale di body mind centering, che è stata la pratica che mi ha sorretto durante la pandemia, durante le lezioni a distanza con i miei allievi, ma anche che mi ha consolato dal grande lutto del contact improvisation, che non so quando potremo essere in grado di praticarlo di nuovo. E In questo capitolo si parla di come um, diciamo il body-mind centering, ti, ti dico questa frase di Bonnie Boimbrich Cohen che è abbastanza sintomatica, e cioè il corpo è come la sabbia e la mente è come il vento. Se vuoi uh -huh. vedere come dire il vento devi guardare la sabbia. In un certo senso lo sento come questo um, individualismo, questo esistenzialismo dell'etica, della responsabilità applicato al corpo, nel senso che l'unione, l'armonia psico-fisico e mondo che viviamo è una nostra responsabilità, è una nostra responsabilità lavorare sulla nostra crescita, che non è lineare ma che è a spirale, quindi siamo costretti a ritornare dove eravamo stati. E in questo senso oggi, come tu dici, è molto difficile trovare questo equilibrio tra l'essere e il fare. Uh -huh. e il tempo ci è stato, come dire, lo spazio si è contratto, il uh -huh. tempo si è sospeso, lo spazio della relazione è uno spazio digitalizzato, quindi è uno spazio alienante dell'esperienza dell sensibile. E L'essere e il fare, bisognerebbe sempre danzare in equilibrio, o anche vivere in equilibrio tra l'essere e il fare. E dove il vero l'essere è considerato quasi una, un momento non di annientamento, ma di presentazione e di aspettativa per quello che sarà poi il fare, che lo supporta il fare. Uh -huh. Nel libro di Linda Hartley dice che è un momento gravido di aspettative e di potenzialità. E rispetto a questo, um, negli ultimi mesi sono nati dentro di te dei desideri specifici, dei desideri particolari? Sì, de, mh, molti desideri, diciamo, il primo desiderio è il desiderio di natura, mm -hmm. proprio un desiderio fisico di stare a contatto con la natura. E, e anche di, come ti accennavo prima, di lavorare sull'idea di di rito, di teatro il riteatro non morirà mai perché è un rito e la, la recente emergenza ci ha dimostrato come i riti non sono una cosa arcaica ma sono proprio un nostro bisogno ricordo gli arcobaleni i canti alla finestra che mi facevano sentire bene in quella situazione, cioè mi facevano sentire parte, cosa che in questa fase invece sta un po' mancando e allora affinché il distanziamento torni a essere fisico e non troppo sociale dovremmo ricordare trovare nuovi riti tra di noi ehm, Parliamo un attimo del, della tua ultima diciamo, produzione ehm, nei termini più, più canonici del, del, del, te, del, del, del concetto che appunto è Crying, Crying Out Loud ehm, nata l'anno scorso nel sì. 2019 se non sbaglio eh, in cui c'è un riferimento a Casa di Bambola sì. anche nel, nel titolo mm -hmm sottotitolo del, del lavoro, e, in cui affronti anche un po' il tema del corpo come casa, come la nostra casa primaria e, e il tema della casa è anche questo, uh, non, diciamo non possiamo parlare di, di, di, non possiamo non parlare di casa eh. in, in, questi, in queste giornate. Qual è il rapporto? ma anche molto, concretamente, molto concreto con la tua casa, mm. dopo, durante dopo il mm. lockdown. Mm. Allora, sì. beh, diciamo che il lockdown è stato, immagino, diverso per tutti. Io ho due figli, vivo a Milano, è stato abbastanza stretto lavorando tutti e quattro. Mm. Si dice che la casa non è quella dove sei nato, ma la casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga. Mm -hmm. E io ho riscoperto la mia casa nel mio camper, con il quale appena abbiamo potuto. Siamo stati due mesi nel camper. Nel camper. Nel camper. Perché, cioè, questa. non lo so, mi sembrava che di essere più in sintonia con queste continue trasformazioni. No? Ma in giro, col camper? Ah, che bello. Sì, dà un senso di grande po di possibilità, libertà. In Crying Out Loud, che è una produzione di Dance House che ha debuttato a Exister nel ottobre del 2019 diciamo, l'indagine riguardava il fatto che non si può parlare di un'esistenza senza parlare dello spazio che ospita quell'esistenza nella quale l'esistenza si consuma e di come spesso ci troviamo in delle stanze che non abbiamo scelto sulle quali stanze metaforicamente non abbiamo il controllo e di fino a che punto si può cambiare il nostro spazio esterno e infatti è una specie di continua trasformazione della casa scenica attraverso il movimento da dove emergono diciamo come dico anche nella sinosse varie anime che popolano lo stesso, lo stesso corpo, questo senso di continua trasformazione che ritorna anche nella pratica del body mind centering nel, nella natura mm -hmm. nell'altro nell centro della mia formazione che è il butto e, e soprattutto il body mind web. Mm -hmm. ehm... Adesso una domanda un pochino più politica, eh, dal tuo osservatorio no? di, di, di coreografa d'adozione milanese, ma che hai vissuto ad Amsterdam, sei formato ad Amsterdam, hai girato anche molto con i tuoi lavori in Europa. così Come vedi adesso la situazione della danza in Italia? Eh, quali sono i bisogni, secondo te, per e i futuri coreografi e danzatori. Tra l'altro il tuo osservatorio è anche quello di educatrice e formatrice al eh, sì. percorso di teatro e danza della Paolo Grassi, quindi hai anche proprio contatto mm. eh, con quelli che sono i futuri creatori. Ma io appunto diciamo che mh, utilizzo varie cose, mh, sono molto legata alla contact improvisation, mm. che utilizzo soprattutto nei primi anni, primi anni di scuola di Paolo Grassi con i miei allievi più appena arrivati, perché è proprio un modo per togliere paure, vergogne, essere, accettare o respingere la gravità, tutto molto semplice, molto istintivo e quello mi manca molto. Eh, poi si può parlare della danza da un punto di vista spettacolo, oppure come dici tu, da un punto di vista di formazione e pratica, condivisione, ecco qui c'è un grande buco, eh, Forse questa è l'era dei soli. Prima c'erano delle motivazioni, adesso ce ne sono ancora di più, ma comunque… Le motivazioni di prima erano? Economiche. Economiche. Ancora adesso, come ma certo. adesso doppiamente. Non, non, non so, io non, so, non, non saprei dirti, ma c'è bisogno comunque di… Chiaramente, come era prima, la danza non ha più senso di esistere, quindi ognuno di noi ha la, la propria responsabilità quella di creare un nuovo sistema di valori eh, sul corpo, di ripensare il corpo, perché oggi il corpo è solo un mezzo di paura, ci fa paura al nostro corpo, fa paura al corpo degli altri, e questo è molto distopico per i danzatori, sono molto curioso di sapere anche come la vivono loro, i giovani che non hanno mai proprio danzato ancora. Mi auguro che fare in modo che abbiano spazio. Mm -hmm. Mm -hmm. Forse anche una nuova alleanza tra, tra sì. danzatori, e non solo a livello locale, ma Magari. continentale. Ma sai, la, danza esprime, la danza poi esprime il tempo dei corpi che la realizzano, mm. e i corpi sem sono sempre stati uno strumento di potere politico, economico religioso. Mm. e religioso. Sono molto curiosa, non, non so darti la risposta, ma sono molto certo. curiosa degli esiti nei prossimi tempi. Sì, sì, sì. Va bene, allora questa sera intanto in bocca al lupo eh è la prima volta sì, dopo che... Sì, con la anzi, pandemia, dopo sono molto emozionata. Dopo il lockdown, sei emozionata? Abbiamo dovuto tutti scaldarci, tenerci l'allenamento dentro casa. E quindi eh, sì, è molto diverso oggi, è molto diverso perché poi anche penso magari l'ultima volta. Mm -hmm. E quindi c'è anche una discreta calma, di, di, di, di, rara per me. <ride> bene, grazie mille. Grazie a te. <ride>